Come vi chiamate? Giosi Salvo Quanti anni avete? 14, anni 13 Da dove venite? Da Paterno Anche da Paterno Cosa vuoi fare da grande? Eh, un po' scienziare la NASA Tu invece? Eh Invece che si la Che cos'è la protezione civile? Per me è aiutare gli altri Per me è Aiutare i civili in casi di bisogno, di emergenza. Vi piacerebbe fare i volontari di protezione civile? Sì, sì. A casa ne avete parlato? Un po'. Beh. I vostri genitori ne sapevano qualcosa? Sì, sì. Sì, sì. Sono loro che vi hanno consigliato di venire. No, io l'ho faccio. Per me, certo, neanche perché mia sorella conosceva già il campo. Eh. Tu, invece? No, mi ha consigliato con mio mamma perché non sapevo che si stava giusto. Quindi, finché non mi ha portato mio mamma benissimo. Ok, grazie ragazzi. Ricordatevi che cosa avete scritto sulla maglietta? Anche io, benissimo. siamo per la protezione civile. Grazie.